Ragazzi di nuovo insieme, oggi devo essere brevissimo perché purtroppo ho tantissime cose da fare ma voglio eh, in parte eh, esaudire una richiesta, anzi molte richieste, che sono relative al discorso timing, ritmo e tutto quello che è insomma, la parte ritmica de dello studio. Allora, mh, oggi vi, vi lancio un'idea, un che ovviamente non è mia... <ride> un'idea un, un giochino diciamo divertente per poter studiare appunto senza annoiarsi troppo ehm, con il nostro amato e odiato metronomo ok quindi eh, gli esercizi eh, che ora vi vado a mostrare eh, servono ovviamente per eh, migliorare il nostro timing e anche per eh, restare concentrati quando eh, il nostro amico si spenge, ovvero preparato, ma ah, ci sono delle app che vi, vi scrivono il pdf, tra l'altro ne è uscita una nuovissima di Scott Devine, il famoso eh, didatta online, proprio sua, app sua, eh, c'è anche questa funzione che è quella di creare appunto una traccia o direttamente con il telefono, si può fare in mille modi, e decide eh, una velocità, quindi 1 e ogni, eh, per esempio, due battute, clic suona tutti i quarti, poi una battuta che suona solo l'1 o il 3, oppure due battute che suona solo l'1 o il 3, poi riprende fino ad aumentare il livello di difficoltà, ovvero fare una battuta eh, con il click sull'uno, poi una battuta senza niente, e noi continuiamo a suonare, i quarti, gli ottavi, quello che volete, e cercare di tornare poi sul click successivo eh, a tempo, quindi precisi su, sul click. Eh, si può fare, ovviamente come sempre, ci si può veramente sbizzardire cambiando velocità, ricordatevi che qui più si rallenta e più la difficoltà aumenta perché c'è più spazio, più intervallo di tempo tra un click e l'altro. Quindi prenderlo è ancora più difficile, se invece il click va velocissimo eh, lo levo per due battute, però quelle per due battute sono talmente veloci che eh, è più semplice insomma tornare al tempo. Quindi più lo rallentate, più aumenta il livello di difficoltà. Io ho preparato una piccola traccettina, eh, però ripeto, scaricate le app, fate prima, ehm, e voglio farvi vedere come, eh, come utilizzo io questo metodo di studio. Mi è venuto in mente che l'altro giorno ho visto un video di un'amica, Sara, che saluto, Sara con l'h, se mai mi guarderà comunque, ottima violinista, andatela a vedere, non so il cognome, ehm, che faceva un video molto simpatico su Instagram, nel quale appunto utilizzava un metronomo con questo, diciamo, con questo sistema del togliere i battiti, e lei però lo schiocco con le dita, infatti si può fare in mille modi, Io non si suona al basso, ora ho preso il basso, però si può fare cantato, ti ti ti ti può fare come volete. ti usava questo eh, simpatico eh, schiocco ti dita e tornava precisa a tempo. Io non ci riesco. <ride> Anzi, ora mi metto alla prova, vi faccio vedere eh, ti come lo faccio io in modo più semplice, una nota sola, però ripeto, si può fare a ottavi invece che a quarti si può fare suonando le scale si può fare battendo colpi sul su basso si può fare attestate nel muro come volete eh, può essere un'idea per studiare divertendovi e magari fare qualche diciamo qualche gara con voi stessi e eh, cercare di migliorare sempre di più questa cosa io ad esempio arrivo avanti, cioè arrivo prima del battere in genere, eh, questo è segno che tendo ad anticipare, tendo ad andare avanti, comunque ognuno poi vedrà eh, su se stesso cosa gli succede, andiamo a vedere cosa succede a me, se sono bravo o no, e poi ci vediamo al prossimo video ragazzi. Hmm.